Buongiorno a tutti. Ho promesso ai miei alunni e ai genitori di mostrare loro come preparare l'app Book per, sì, per le verifiche di storia che di geografia. Quest'anno la scuola si chiude in un modo molto strano, purtroppo, a causa del coronavirus. I bambini hanno fatto tre mesi di didattica a distanza. E io devo congratularmi con loro e con i genitori perché hanno avuto la forza e la pazienza di collegarsi tutti i giorni, di lavorare tutti i giorni come se fossimo a scuola e quindi di concludere tutta la nostra programmazione didattica. Adesso a conclusione bisogna valutare, anche se io odio la valutazione docimologica, purtroppo sono costretta a farlo e comunque dobbiamo somministrare le prove di verifica. Non darò delle schede da, da compilare per quanto riguarda storia e geografia, ma appunto eh, mi dovranno sintetizzare in un lapbook tutto quello che hanno appreso durante quest'anno. Il lapbook potrebbe essere un po' paragonato come il vecchio bignami dei miei tempi. Quando andavo a scuola io gli studenti si dividevano in due categorie in quelli che seguivano il libro di testo scolastico e in quelli che per risparmiare tempo, eh, eh, non, eh, non avendo tanta voglia magari di studiare, eh, ripiegavano sul pigname. Io non ero nell'una e nell'altra, non mi sono mai stata una settimana a scuola, ne, eh, però comunque eh, mi contentavo del bignami tra i libri di testo e il bignami preferivo i libri della biblioteca scolastica detto questo però il laptop book eh, più che essere il bignami nostro dei miei tempi è un diciamo che è un po un promemoria no? qualcosa da, da tenere sempre a portata di mano dove noi andiamo ad appuntare i concetti più importanti comunque andiamo alle chiacchiere iniziamo io ho preparato già sul eh, l'occorrente corrente perché mettermi qui a ritagliare i vari template <ride> mentre facevo il video insomma questo video sarebbe durato 24 ore quello che eh, raccomando ai bambini quindi di tenere a portata di mano il cartoncino Bristol, come ho detto loro che devono acquistare, e, eh, si privato, con la stick, forbici, un pennarello e delle frutine di quelle che servono Qui i punti ruoli che servono poi per fissare qualche, qualche template e procediamo alla costruzione. Io vi ho già allegato molti dei template che voi potete utilizzare. Per questo template base che per il ritaglio della copertina, noi dobbiamo ringraziare il Giuditta e. Ginevra Gottardi, i quali sono delle, delle insegnanti veramente in gamba, molto attivissime, eh, eh, che hanno mh, pure scritto un libro sui labbook. Io veramente sono arrivata a loro mh, attraverso mh, delle ricerche che ho fatto su, eh, su internet eh, diversi, diversi anni fa. Eh, diciamo che i primi lapbook che io ho conosciuto risalgono al 2015 e eh, li avevo trovati su un sito inglese che era homeschoolshare.com. Su questo sito io ho trovato tantissimi lapbook che eh, molto gentilmente cosa strana, non so se sono americani o sono inglesi, chiunque siano comunque cosa stranissima, perché di solito. Ehm, tutti quelli, gli americani, gli inglesi, quando condividono anche una piccola immagine, praticamente loro la vendono, non ti danno niente gratis, devi pagare tutto e se oltretutto ti permetti di, diciamo, di rubare la loro immagine senza eh, citare la, la fonte da dove la prendi, o apriti se, insomma, perché su queste cose qua loro non transigono, sono... Eh, quasi dei rabbini possiamo dirlo, non, spero che non si offendano però è così cioè, io mi sono scontrata sempre su tantissimi siti americani inglesi, australiani dove eh, pur mettendo online il materiale comunque non lo danno mai gratis a differenza invece ad esempio eh, delle scuole dell'America Latina Ecco, in America Latina sono un po' come, come noi italiani. Noi mettiamo a disposizione di tutti quanti gratuitamente quello che, che conosciamo, però purtroppo è così, anche nella didattica, come, come in qualunque altro um, campo del, del sapere, no? C'è chi, chi, chi fa e mette a disposizione gratuitamente, c'è chi invece eh, riesce... A, trar, a ricavare profitto anche dalla da scemenza perché poi realmente eh, realizzare un'immagine realizzare eh, anche un template vi assicuro che basta semplicemente avere un po' di nozione di grafica e siamo capaci di farlo tutti quanti io vabbè che com comunque eh, poi vi farò vedere infatti qualche template che ho fatto pure io allora, per, per dire, torniamo a noi, questo è il template che io vi eh, ho messo praticamente di, per eh, realizzare la copertina del nostro laptop book. Chiaramente voi lo stamperete su un foglio di carta che è molto leggero, non, non, non adatto a quello che noi vogliamo andare a realizzare. Allora, cosa facciamo? Mettiamo eh, il foglio che abbiamo stampato sul cartoncino bristol, ok? A4. Dopodiché seguendo, seguiamo i tratteggi. Prima di tutto ci andiamo a segnare i triangoli che vanno tagliati. Spero vi riuscivo a farvi vedere perché non so se la canna. Ok? Mi segno i triangoli. Questo è molto importante perché questo taglio qui dei triangoli serve a chiudere il nostro laptop book senza problemi per evitare pure ehm, di lasciarlo aperto, ok? Dopodiché ci sono queste linee tratteggiate e allora io vado a piegare proprio sulle linee tratteggiate. Uno, e due vedete ok siamo qui adesso questo foglio non mi serve più lo mettiamo da parte impiego in avanti il book, ok e taglio i triangoli Fatto, abbiamo già la nostra copertina. Grazie a Giudica e a Ginevra Gottardi abbiamo la nostra copertina che si chiuderà praticamente così. Aspettate, ecco qua a busta. Abbiamo la nostra busta. Qui, che cosa ci facciamo? Una busta così non è niente. Qualunque libro ha una bella faccia, no? Dobbiamo dare una bella faccia anche al nostro libro. Allora io ho pensato, visto che comunque in, stiamo sfruttando in un certo senso anche parte di quelle mh, che sono il materiale mh, che Giuditta e Ginevra mettono a disposizione sia sul loro sito eh, che eh, nel libro che io ho acquistato appunto dei Lapbook. Andiamo e attacchiamo questa qui, che io già vi ho allegato come file. La prendo, apprendo geografia, mettiamo la colla. E lo incolliamo, spero um, di farvi vedere. Ok, lo incollo qui. È chiaro che tutti i disegni sono in bianco e nero, quindi eh, siccome ho detto che eh, questa verifica servirà anche per la valutazione di arte e immagine, quindi... Um, Spero che i bambini avranno tanta voglia di andare a colorare eh, tutti i disegnini che troveranno all'interno, ok? Quindi, aprendo, aprendo, geografia. Poi, come ogni libro che si rispetti, abbiamo il nostro indice degli argomenti che incolleremo anche alle, nella copertina. Ecco qui, il titolo, aprendo, aprendo, geografia, il nostro indice degli argomenti che troveremo all'interno. Quindi orientarsi nello spazio, lo spazio confine regione, individuare le posizioni delle cose con il reticolo, i diversi punti di vista dall'alto in basso, sopra, sotto e via dicendo, i luoghi pubblici, i, luoghi, i locali della scuola, luoghi privati, la casa. E poi ci sarà qualche altra piccola sorpresa che io qui non ho aggiunto. È ancora meglio. Chiaramente il libro ha anche un autore, vero? E chi è l'autore del libro? Non trovo più. Non trovo più l'autore del libro. Ah, qua. quindi metteremo il nome, il cognome e la classe per ricordarci proprio quest'anno perché comunque pub sarà un ricordo carino da tenere anche negli anni a venire quindi incolleremo anche il nome e cognome e lo incolleremo qui, quindi il libro chiuso, si presenta così, però possiamo anche farlo al contrario. No, meglio così, ok. Si presenta così l'emozione ok Un po quindi si presenterà così ok adesso dobbiamo andare a riempire di contenuto questo nostro book rispettando l'indice anche gli argomenti quindi, orientarsi nello spazio. Come ci si orienta nello spazio? Per iniziare, questo è un template che ho preso, che avevo già dal 2015, da, da quel sito inglese, come vi ho detto. Ci si orienta con le paroline dello spazio, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra. Li scriverete tutti quanti qui e andiamo ad incollarli. Ok. Abbiamo incollato il nostro primo mini book, il nostro primo capitolo, diciamo, ok? In alto con la penna intitoleremo questo capitolo, che è... O... In... Darsi... nello spazio con le parole, ok? Quindi intitoliamo la no il nostro primo capitolo, orientarsi nello spazio con le parole, poi Cosa possiamo mettere nello spazio, spa, le, le figure, cioè lo spazio intorno a noi può essere visto da diversi punti di vista, è vero? Sopra, dall'alto, in basso, de, da destra, a sinistra, di profilo, cioè, cioè sopra, sotto, avanti, dietro e di profilo. Quindi. Prenderemo questo template che io vi ho messo, ok? E lo piegheremo praticamente al libro, così, così. Questa linguetta qui praticamente la, la piegheremo e la utilizzeremo per incollare quest'altro capitolo all'artbook. Anche se io preferisco, per una maggiore stabilità, incollare proprio tutta la, tutto dietro perché comunque non ci serve dietro, ok? Allora, mettiamo la colla tutta quanto sul lato, qui dove abbiamo messo la linguetta e la andiamo a mettere sotto. Ecco qua, i punti di vista, dentro mi disegnerete quali sono i diversi punti di, pista, di, di vista, scusate, sto ancora dormendo stamattina, ok, mi disegnerete i punti di vista e scriverete da quale eh, lato l'oggetto viene osservato, se dall'alto, dal basso, da avanti, dietro o di profilo, d'accordo? Quindi, andiamo, um, nell'indice abbiamo scritto che abbiamo anche lo spazio privato e lo spazio pubblico. Quindi, nella parte centrale qui, il titolo di questo capitolo sarà appunto spazio privato e spazio pubblico. Quindi lo spazio privato. Lo spazio privato qual è? Un esempio di spazio privato è la nostra casa. Ecco questo è un template che ho fatto io. Come lo dobbiamo fare? È composto da due pezzi, vedete? Ci stanno gli interni della casa e l'esterno con il tetto. Allora, cosa ho pensato? Tagliamo il tetto. cioè, Io ho già diviso veramente anche il centro della casa. Comunque, tagliamo il tetto. e lo andiamo a incollare sotto. Non so se riuscite a vederlo perché dovrei forse allontanare un po' il computer. Vediamo. Allora, vabbè, ve lo farò vedere dopo. Cerchiamo di posizionarlo bene al centro. Ok. Allora, ho tagliato il tetto. Ah, mi raccomando, i disegni devono essere colorati, perché altrimenti è una cosa triste un lapbook senza colori così, ok? Come tutti i libri che si rispettano, soprattutto i libri per l'infanzia, sono pieni di colori e di disegni. Allora, colorate il tetto, lo incollate mi colorate i vari locali della casa e mi andate ad incollare vicino al tetto. Perché è chiaro. E ogni stanza ha il tetto, è vero? Altrimenti se piove ci bagniamo tutto. Ricordate come fa quella canzone? Era una casa molto carina, però non canto perché non una stonata, ok? Allora, abbiamo incollato il tetto con eh, i vari spazi della casa. Adesso però la casa non ha degli spazi aperti, è vero? c'è una facciata, c'è una porta per poter entrare perché altrimenti non sarebbe più uno spazio privato eh, ma sarebbe uno spazio pubblico. Allora ho piegato la linguetta della casa e vado ad attaccarla. Faccio per la sinistra e anche per la destra, ok? Ecco qua. È chiaro che sul tetto magari mi scriverete casa perché la casa è uno spazio privato ok colorerete apriamo e dentro mi metterete mi scriverete tutti i nomi delle varie stanze dei vari spazi con una freccia che li indicano d'accordo su questi lati qua mi scriverete i vari locali i vari spazi della casa questo quindi possiamo anche chiuderla. Quindi parlando di spazi, abbiamo detto che gli spazi sono pubblici e privati. Allora un esempio di spazio pubblico: qual è quello che conoscete meglio di tutti? Esatto, è la scuola, quindi lo spazio. pubblico e la scuola. Eh, per gli spazi della scuola io ho pensato di costruire questa piccola cartelletta, ok? Dove voi inserirete i vari locali della scuola e mi scriverete a che cosa si riferiscono qui sulla linea. D'accordo? Mi direte quali sono questi locali che comunque noi abbiamo già fatto. Per ognuno di loro mi scriverete le loro funzioni, a che cosa servono questi spazi qui della scuola. Ok? Allora, andiamo, procediamo come al solito. Andiamo ad incollare nostro, questa cartella che è un pochettino strana, vedete? Allora dovete piegare i margini 1 e 2 all'interno e su questi margini mettere la colla. Ok dopodiché piegate sempre lungo le linee tratteggiate e chiudiamo questa cartella ok vedete viene così ora mettiamo la colla dietro E lo incolliamo al centro. Ok. Lo incolliamo sotto dopo aver scritto lo spazio pubblico. Qua scriverete la scuola e metterete tutte le varie ehm, le varie immagini. Dove avrete specificato le, le funzioni dei singoli spazi della scuola. D'accordo? Ok. Procediamo. Noi in quest'anno abbiamo parlato anche dei reticoli, perché nello spazio ci si può orientare anche attraverso le coordinate. A chi sono utili le coordinate? Sono utili soprattutto... Um, ai marinai a chi viaggia co con le navi sono utili anche agli aerei perché comunque anche loro devono avere le coordinate mh, mh, dei punti precisi in cui si trovano per avvicinarci alle coordinate che approfondiremo poi negli anni successivi noi quest'anno abbiamo iniziato con i reticoli è vero quindi Stampate questo disegno dei reticoli, piegatelo, tutto quanto, ok? Nell'ultima piegatura scriverete il reticolo e qui in questa linguetta dove ci stanno i punti di riferimento 1, 2, 3 e 4 metterete la colla. e lo incolleremo qui al centro ecco qui il reticolo d'accordo poi nel nostro indice abbiamo anche un altro punto importante c'è cioè un altro argomento importante anzi importantissimo per quanto riguarda la geografia e pratica cosa sono? Confini e regioni. Confini e regioni. Ok? Questo è ancora un mini book che si apre così. Dentro avete quattro piccoli rettangoli. In ognuno di questi rettangoli mi dovete disegnare il, la regione, i confini, la regione interna, cioè le, la regione esterna. Vedete voi quanti ve ne servono. Comunque, disegno e specificare di che cosa si tratta. Ok? Allora. Assembliamo questo, quindi l'abbiamo ecco, così, questo è un template è così, va bene? Pieghiamo lungo i tratteggi 1, 2, 3, 4 e chiudiamo come abbiamo chiuso in realtà la nostra copertina e la andiamo ad incollare. Ovviamente scriveremo anche il titolo se vogliamo, anche se l'abbiamo già scritto nel, sopra, quindi non sarebbe neanche necessario. Ecco qui, incolliamo anche i confini e regioni. riapriamo il nostro mini book. Ok? Mettiamo dentro tutti e quattro... Mm, i, i rettangoli dove abbiamo specificato e disegnato le regioni e i confini e chiudiamo. Ok, e abbiamo finito, vero? Sì, però ehm, vogliamo andare un po' più a fondo, vogliamo aggiungerci qualche altra pagina a questo l'app book, anche perché non abbiamo parlato pure di un'altra cosa. Ma abbiamo parlato delle parole per orientarsi, ok? Però non abbiamo detto anche come ci si può orientare a parte le parole. e Per questo, per questo template io ringrazio sempre a parte che il sito di Aprendo Apprendo, Apprendo anche la, la collega Angela Fanara, che ha preparato un template proprio pubblicato sul sito di Apprenda Apprendo, che è questo qui, che ho trovato molto carino. Eh, lo propongo perché, e anche eh, se l'argomento eh, verrà approfondito poi in terza, però noi ne abbiamo parlato a scuola, e se voi andate a vedere il vostro libro, il quaderno di, di geografia, Dovreste avere anche il disegno. Cioè noi abbiamo detto anche che ci si orienta osservando il sole, è vero? Abbiamo detto che dove sorge il sole e dove tramonta. E ne abbiamo parlato anche in storia quando abbiamo parlato del giorno e della notte. E allora, in questo template voi mi scriverete i punti cardinali, nord, sud, est e ovest, vi ricordate? Abbiamo detto, vado piano, ok. Allora, ritagliate questo template e lo andate ad incollare su un altro rettangolo a parte, ok? Questo rettangolo comunque poi noi lo posizioneremo al centro dell'appbook, proprio qui. E lo fermeremo con del nastro adesivo. Allora, dovrei averlo, questo lo qua. Vedete se faccio così. Quindi. Al centro. Lo apriamo così e qui andremo ad incollare i punti di riferimento. Ma non ci fermiamo qui, quindi ho incollato i punti di riferimento, ma come dicevo non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui perché voi alle... troverete anche questo piccolo mino. Questo mino ci indicherà la... Con, la sue... con le sue braccia la posizione dei punti cardinali nord, sud, est e ovest. Ricordatevi da quale lato sorge il sole e disegnando la faccina del bambino, colorandolo magari, mi dovrete dire qual è la destra e qual è la sinistra, ok? Incollandole sulle mani. Magari le fate doppie da un lato e dall'altro, perché poi quando altrimenti girerete, avrete sempre presente qual è la destra e qual è la sinistra. Ok? Quindi ne farete due magari. Vediamo un po'... anche Quindi mi scriverete destra e sinistra da una parte e dall'altra, d'accordo? Ok? Perché poi lo capire perché. Questo veramente non la ci stavo pensando adesso, perché poi le idee vengono sempre mh, facendo, no? Non ci sta mai niente di standardizzato perché qualunque cosa può cambiare in corso d'opera. Ok. Allora, mettete quindi anche di qui due rettangolini, in modo che la sinistra, sinistra, la destra e la destra, però questo pupazzetto noi lo faremo girare proprio per avere, per capire meglio i punti cardinali. Come lo faremo girare? Per iniziare, lo incolleremo. Qui, ok? Così. Poi, questo qui, invece di incollarlo lo fisseremo con le eh, adesso non mi viene il nome con queste puntine qui quindi faremo un foro al centro ok un foro qui e un foro giusto qui Prenderemo la nostra funcina questa, quella che okay. la metteremo qui. Qui. E pieghiamo. ok. Preseriamo il nostro puzzetto. Potete pure farlo col cartoncino che viene un po' più, più robusto, che girerà a secondo delle posizioni, ok? E sapremo sempre qual è il nord e qual è il sud. Però abbiamo detto anche che c'è un altro modo per conoscere, per orientarci nello spazio che è stato inventato dall'uomo um, un paio di secoli fa ed è la bussola che viene sempre usata soprattutto dai marinai, perché di notte al buio, se il cielo nuvoloso non ci si può orientare, allora su ogni nave, su ogni aereo ci sta la bussola, che vi ricordate che cosa segna la bussola? Esatto, disegna sempre il nord. Allora, vogliamo incollare anche la bussola? Quindi. incolliamo la bussola scriviamo il titolo al nostro capitolo orientarsi con sole Oh, con la bussola. Ecco qua. Mi raccomando, colorate tutto quanto, riempitelo di colori bellissimi questo lapbook, perché altrimenti così è molto, ma molto triste. E il lapbook di geografia è finito. Possiamo chiuderlo. Ok, chiudiamo tutto. Ecco qua. Facciamo le foto. Dell'interno e dell'esterno e inviate tutto per la valutazione di geografia. Baci! Ah, adesso seguirà quello di storia? Mica ve ne scappate!